Salutame Severnini, Virgin Radio Silura il direttore di Sette e lo sostituisce con Antonello Piroso nel programma Rock e Talk, dopo l'esperienza a Radio 2 come voi, la firma della verità torna in radio. Bye bye Beppe. Severnini non abita più qui. Virgin Radio ha sostituito il direttore di 7, il magazzino del Corriere della Sera, nel programma Rocket Talk. Da lunedì prossimo ci sarà Antonello Piroso, che ha annunciato di vestire i panni del Cavaliere Nero, non Batman né Berlusconi, come lo rappresentò con un fotomontaggio una copertina dell'Espresso. Sarà quello di Gigi Proietti, avete presente? Quello che non va troppo importunato, ha ironizzato parafrasando il mitico Arcavaliere Nero Nunge Devi Caga cazzo. Piroso l'anno scorso conduceva a Radio 2 come voi, un'esperienza tragicomica, per quanto ben pagata. Gli era stata poi proposta la conduzione della rassegna stampa di Radio 24, offerta declinata, lo spazio è stato quindi affidato a Luca Telese.